Ciao, sono Serena Missori, medico, endocrinologo e nutrizionista e autrice di La Dieta dei Biotipi. Ti voglio aiutare ad affrontare al meglio le vacanze natalizie perché so che molto spesso uno si ritrova ad indugiare e poi però fa i conti con il mal di pancia, il mal di testa, la ritenzione idrica e tanti chili di troppo. Quindi ti spiego come utilizzare al meglio tutte le strategie che trovi sulla dieta dei biotipi con un semplicissimo calendario. Eccolo qui, l'ho preparato io per te. Dunque... Possiamo fare così, possiamo seguire il reset epatico che trovi a pagina 200 della dieta dei Biotipi perché questo ti aiuterà a ripulire il fegato, a facilitare le funzioni dell'intestino e magari a disintossicarti di qualche eccesso che hai già fatto, questo dal 18 al 20 dicembre. Puoi seguire dal 21 al 23 dicembre e al 24 dicembre fino all'ora di cena il reset renale che trovi a pagina 206, questo ti aiuterà a scaricarti dei liquidi eccesso a far funzionare meglio i reni goditi poi il 24 sera con quantità libere ma soprattutto con il cibo che puoi mangiare che sei sicuro non sia dannoso per te lo stesso per il giorno di natale il 26 per chi festeggia fino al pomeriggio a cena magari invece riservati del brodo vegetale o del brodo di ossa trovi la ricetta sul libro il brodo di ossa ti aiuterà a drenare a dimagrire e a mettere il turbo alle tue cellule poi come procedere vai a pagina 311 e puoi fare il mini fast biotipizzato che cos'è il mini digiuno biotipizzato? è un digiuno finto però perché in realtà si mangia in base al proprio biotipo e questo ci riporta all'argomento principale scoprire qual è il tuo biotipo prevalente ma se stai già seguendo la dieta dei biotipi stai già seguendo appunto la dieta del tuo biotipo poi arriva il capodanno arriva il 31 quindi fai il mini fast biotipizzato fino al 31 all'ora di pranzo e poi mangia in libertà la settimana del 31, lo stesso il primo dell'anno e poi ritorna al reset epatico renale dal 2 al 7 gennaio per poi procedere con la dieta del tuo biotipo prevalente con il reset specifico. Buone feste!